questo potrebbe essere già l'inizio ta ta ta ta ta ta ta ta ta ah scusa non lo dico a me Sara? Sara ascolta? Sara? Sara? Sara? la Sara? Sara? Sara? Sara? Sara? Sara? Sara? Sara? Sara? Sara? Sara? una volta oh, mi è capitato che pazzerello? Oh, eh? sentite vi racconto questa piccola <ride> lei, faccio una poesia almeno però vi faccio ridere allora una volta faccio adesso, un reading rapida, e rapida. viene detto a tutti mi raccomando spegnete i telefonini come ne approfitto anche per... l'unico pirla che non ha spento il telefonino era io <ride> allora mentre faccio la performance mi suona il telefono e eh, cosa faccio? naturalmente ecco, questo è per esempio come viene utilizzato il materiale improvvisativo? Perché quello è il materiale sonoro, suona una, un telefono perché al che allora rispondo mentre faccio la performance e vado avanti a parlare. E adesso, poi questo mio amico ormai mi diceva Dome, dove? sono Fabio, sono Fabio, ma che mi sta a dire? Ma che mi sta a dire? Ma... E io andavo avanti a fare il testo mentre gli avevo il pubblico davanti e dicevo: diceva Dome, Vabbè, ho capito, è successo qualcosa che la chiuso, lo chiuso. Allora, che ne è sciolto per i campi, corro fino alla collina e nel cielo di diamanti. Che un sogno alla via luna, la puttana che mi chiama dal sentiero in mezzo al grano, braccia al collo, cuore in mano, mi confessa che mi ama. E la ferro per la vita, intrecciati, rotoliamo, erba in viso ad due rendaggi, che non sono più da soli. Tutto il male che ho passato si rilega col suo bacio, dagli schiaffi che ha subito si dilegua ogni guaito. A cavallo di una stella ci involiamo nel mistero, Sboccia in questa notte folle, Quella luce che non ero. Camminiamo in equilibrio lungo i fianchi della luna, Come veri salti in banchi, sconfiggiamo la sfortuna. Ma il magnaccio del bordello, Tira fuori il suo coltello, E dialetto letto alla collina è solcato da una furia, Ci raggiunge, ci minaccia, Lei gli sputa la in faccia, Lui la branca, la coltella... Tu la branca e la coltella! Già si spegne la mia stella. La mia rosa ormai è decisa. Testa china tra le braccia. Io materno le prometto. Lui verrà con noi all'inferno. Conta pure i tuoi secondi, il tuo tempo è terminato E lo branco dai capelli, denti rotti contro pietre Mano rotta contro pietre, detto fatto, l'ha pagato Fino in fondo il sole litto col coltello, col coltello, col coltello, col coltello, col coltello in mezzo al petto Via dal sangue Via il sangue tra viuzze c'è un uomo amaro Con le stesse mie fattezze Trova l'erba Ci si stende A congiarsi come un cane Mentre io perso priaco Canto amore alle persiane Nel budello un tizio oscuro Prende a calci la lattina Ma tasca in luce dice Smetti di ragliare questa capra non sa ancora che la morte è un favore questa capra non sa ancora che la morte è un favore e adesso togliti di mezzo se non vuoi morire o prima di morire dimmi il tuo nome Non c'è fretta, il mio nome non si scorda, batte porte, chi lo sente suda da freddo, grida a tutti, batte botte, batte botte, batte botte, batte botte. Quindi notte non si gira lungo il lambro solitari, la puttana si ritira. Anche il ladro se ne va, senza volto sputa l'ombra varadente contro i muri, senti il passo che rintrona. Scuote tutta la città batte in piede per la strada, batte forte, vaga solo, nella notte si incammina, morsicato, te perché delle case rovesciate dal balcone, urticante, che cos'è questa fiera, questi cingoli da far west, l'ubriaco di Badesi e Bercia. Donna, torna qui, mi hai lasciato come un cane, senza amore morirò da balconi, lingua in fiamme, tornerò a casa, rotto in culo, dentro l'occhio disumano, della notte di un destino, quella gente se ne fonte del dolore di un bambino, così in marcia e meschina in there.